Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale come sempre se non l'avete fatto ancora iscrivetevi se vi piace il video mettete un like e se volete novità selezionate la campanella oggi eh, vorrei farvi vedere che cosa mi è arrivato ho ordinato su Amazon un pacco qualche giorno fa e è arrivato oggi quindi lo apriamo insieme e vediamo di che cosa si tratta vediamo subito eccoli qua i famigerati soffietti ad aria ho ordinato eh, questi soffietti ad aria eh, soprattutto perché se vi ricordate che avete visto il video relativo al, al, all'installazione dei tamponi di fine corsa nel mio camper eh, si evidenziava il fatto che la balestra era molto snervata in realtà lavorava sotto l'angolo utile eh, perché comunque è vecchia e andrebbe sostituita o andrebbe aiutata da un altro, diciamo, da un altro strato di balestra siccome però eh, preferisco mettere i soffietti eh, anche perché avrei la necessità di alzarlo un pochino posteriormente sempre perché avendo installato il maceratore mi risulta un pochino più basso dietro e ho paura che magari nelle salite molto ripide se è molto carico dietro oppure se dovessero esserci dei marciapiedi potrei andare ad urtare il maceratore staccando tutti i tubi e non è il caso visto che ci sono anche i collegati tubi delle nere quindi detto questo ho visto su amazon diversi tipi ho seguito diversi tutorial per capire qual era il modello diciamo migliore o peggiore per poter fare una piccola analisi di quello che mi poteva occorrere poi mi sono imbattuto su questo modello qua che è un po' strano in realtà perché è un modello a tre soffietti che cosa ho visto e che cosa ho pensato sono praticamente... Eh, si trovano normalmente mono soffietto o a due soffietti avendolo visto a tre mi sono posto il, la domanda il quesito sulla la differenza che potrei avere con due soffietti uno due o tre diciamo eh, tolto il fatto della dimensione che comunque questi sono non sono grandissimi quindi potrebbero essere meno ammortizzati, però avendo due, diciamo, mh, avendo due piega, piegature mh, che dividono i tre soffietti, teoricamente per questo verso, e comunque anche una flessione per questo verso, dovrebbe essere un pochino aumentata rispetto a, al monosoffietto o ai due soffietti. Detto questo mi incuriosiva, quindi l'ho ho acquistate e ora le andrò ad installare e vediamo effettivamente come si comportano con delle balestre che in realtà sono praticamente finite. Vediamo che cosa c'è: i nostri due soffietti, il manuale di istruzione, dove è riportato il veicolo che ci interessa a noi in questo caso quindi è la mia motrice con il mio telaio c'è il numero di telaio da verificare poi abbiamo una bustina con diversi gadget i tubi nero e blu il colore non fa la differenza qui abbiamo bulloncini una cosa importante le nostre due staffe queste sono le staffe che andranno a fissare poi il tutto sulle balestre che sono queste qua Vediamo nelle bustine che cosa troviamo Queste sono le T da andare ad applicare sul, eh, sulle tubazioni Eccole qua queste sono le valvole di riempimento, una, ci mandano anche le fascette, qui ci sono i manometri, questo non ha già la struttura diciamo ancorata va montato va fatto un foro e praticamente è anche più semplice si fa un foro e si invita direttamente il manometro sul, sul pianale o sul cruscotto dove volete io lo metterò due al sedile secondo manometro la nostra valvola questo è l'adattatore per il tubo e l'uscita o l'ingresso e qua abbiamo tutti i pezzettini per attaccare i tubi che c'è una curva non so se si vede due curve e le bullonerie varie per i fissaggi questi andranno in questa maniera ci sono già le guarnizioni di o-ring quindi va solamente avvitato niente di difficile qua uscirà il tubo stessa cosa per l'altro e poi lo andremo ad installare questa andrà applicata in questa maniera per creare uno spessore tra la balestra e la rubinetteria per uscire con, um, con il tubo quindi questo sarà lo spessore che andrà appoggiato sulla balestra qua ci si metterà l'anello per chiudere che toglieremo dalla balestra se sarà riutilizzabile. Abbiamo tutto il nostro manualetto di istruzioni, quindi andiamo a lavorare. Ok, iniziamo l'installazione. Qua abbiamo tutti i nostri materiali che abbiamo visto precedentemente già apparecchiati. Quindi procederemo con l'installazione. Andremo a questo punto a sollevare Cominciamo dal lato, dal lato autista, quindi il lato sinistro solleveremo e metterò il telo sotto per non sporcarmi e, e cominceremo la lavorazione. Prendiamo il nostro Crick originale, il telo da lavoro che tengo qua dentro. Andiamo a trovare andiamo a trovare il punto per il crick. Ok, possiamo vedere che i punti dell'ancoraggio sono questi, quindi andrò a posizionare il crick e solleverò da qua. Music licensing reimagined. Licensing reimagined. Okay. Turn down mode. .io. Togliamo il tampone music licensing reimagined troviamo la chiave io per comodità Adesso metterò subito questi vanno fissati qua con i bulloni suoi. Music licensing reimagined. Ok, una volta assemblato, andiamo sotto e remontiamo e ora andiamo ad avvitare. lo portiamo nel punto giusto andiamo a mettere le barre che avevo già provveduto a togliere precedentemente una volta appoggiate tutte e due facendo un po' di attenzione a non, da, a non dare troppo disturbo alla balestra che in questo momento è messa a forza ma non è ferma da nulla non è fermata da nulla quindi sempre cautela adesso liberiamo il tutto incastriamola per bene, togliamo tutte le fascette che ci hanno aiutato finora, la centriamo Music e andiamo a riavvitare le bei, i nostri bei dati, belli ruzzi. Hitlist I.O. Music licensing reimagined. Music Licensing Reimagined. Ok ragazzi, abbiamo finito. E ho installato sotto il sedile del guidatore i manometri con le tubazioni che le vediamo insieme e questo è il risultato finale. Qui ho messo tutti e due i manometri, uno e due, qua ci sono le valvole per l'inserimento dell'aria e sotto togliamo questi e sotto come potete vedere c'è la tubazione con l'ET, non so se si vede bene perché c'è poca luce. vediamo Qua ci sono i collegamenti dei tubi. Questa è una parte molto semplice, vanno fatti i due fori e inseriti diciamo all'interno collegati con due t Ora, come possiamo vedere, io le tengo praticamente eh, tra i 5 e i 6 bar il lato destro, il lato sinistro è un pochino più pesante perché ci tengo le batterie quindi lo tengo un pochino più carico nel lato, diciamo, guidatore e ho visto che mettendo una livella in piano eh, più o meno così viaggia, viaggia in bolla se vi è piaciuto il video mettete un like, se vi piace il mio canale iscrivetevi e se volete le novità selezionate la campanella. Io con questo vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video.